Consentitemi di concludere con questa presentazione del bilancio 2014 con alcune mie considerazioni generali. Tanto per cominciare sono molto deluso dal fatto che anche quest'anno, come è successo già in passato, anzi come è successo sempre, il Comune non abbia minimamente predisposto un documento programmatico previsionale degno di questo nome che cos'è il documento programmatico previsionale è un documento attraverso il quale il comune illustra ai cittadini e a tutti i consiglieri quali sono le motivazioni per le quali sono state fatte le scelte strategiche che poi hanno prodotto il bilancio ovvero perché si sia preferito spendere su una voce piuttosto che un'altra da dove arrivano le risorse e come queste debbano poi essere reinvestite. Purtroppo questa parte è assolutamente carente nel, nel documento che è stato presentato dal nostro Comune. Pensate che addirittura nelle prime pagine dove vengono riportati i dati statistici sono brutalmente stati copiati quelli dello scorso anno senza aver nemmeno cura di aggiornarli. Ho preso semplicemente una fotocopia e l'hanno attaccata sul nuovo documento. Un'altra cosa che vi volevo far notare è una delibera che è stata pubblicata proprio questa mattina ed è una delibera dove si parla delle mense scolastiche. Sapete che le mense scolastiche sono state oggetto di contestazione da parte delle mamme, perché purtroppo il costo delle mense è quest'anno a totale carico dei genitori. Non ci sono più le contribuzioni per i redditi bassi o per i secondi figli. E la spesa per chi ha più di un bambino diventa veramente pesante, anche per un solo bambino è pesante, ma per chi ne ha due o tre potrebbe diventare quasi impossibile da sostenere. Con questa delibera che vi dicevo questa mattina, il Comune praticamente, così come gli impone la legge e così come è obbligato per, prima di approvare il bilancio, dice quale sarà il tasso di copertura per i servizi a domanda individuale, ovvero nella fattispecie proprio per quanto riguarda i servizi resi per la mensa scolastica ai bambini. Bene, in questo documento il Comune afferma che relativamente al primo semestre del 2014, ovvero quando ancora le tariffe applicate contemplavano gli sconti per i secondi figli, per i menabienti, eccetera, il Comune prevede di incamerare ben 485 mila euro, ossia il 74,62% di tutta la spesa affrontata. C'è da ricordare, ed è questo l'aspetto importante, che nella delibera dello scorso anno, del bilancio del 2013, il Comune prevedeva di far coprire ai cittadini questa spesa per un importo del solo 36% della spesa totale. Passando così come vediamo adesso al 74, di fatto il Comune ammette le tariffe praticate nel primo semestre dell'anno hanno comportato incassi doppi rispetto a quelli, a quelli previsti e questo è quello che noi abbiamo sempre sostenuto ovvero che si facevano pagare a quei pochi genitori che diligentemente, regolarmente pagavano quanto dovuto anche le pesanti evasioni da parte di molti altri utenti. Se il metodo adottato adesso che non sarà forse dei migliori ma che sicuramente produrrà un abbattimento considerevole della evasione fosse stato applicato già negli anni passati il Comune non si sarebbe trovato in questa grossa difficoltà ad incassare interalmente le cifre dovute per il servizio e questo avrebbe consentito tranquillamente e senza nessun aggravio per il bilancio, di ridurre le tariffe di oltre il 50%. Mediamente un pasto poteva costare meno di 2 euro, un pochino di più se con quanto si incamerasse in questo caso fosse destinato agli sconti per i secondi figli o per i meno abbienti addirittura i redditi molto bassi, quelli sotto i 3.000 euro ISE, per intenderci, si potevano portare con tariffe a zero, cioè rendere totalmente gratuito il servizio. Peccato, un'occasione persa per direi totale incapacità di gestione da parte dei nostri uffici e della nostra politica. Un altro punto importante, che vorrei ricordare, riguarda il fondo di solidarietà comunale. Che cos'è questa voce? Si tratta di una cifra che tutti i comuni ogni anno versano, ogni anno, in questi ultimi due anni sostanzialmente, versano lo Stato, che poi lo Stato ridistribuisce nuovamente ai comuni, cercando di farlo equamente, cioè dando a chi ha, ne ha più necessità e meno a chi necessità non ne ha. La situazione paradossale in cui si trova Ardea è che Ardea risulta essere uno dei comuni più ricchi, ossia di quelli che non hanno bisogno di riavere da parte dello Stato ciò che eh, essi stessi hanno contribuito a eh, realizzare come fondo. Ardi ha versato allo Stato quest'anno, nel 2014, circa 5 milioni di euro. E lo Stato, dopo aver fatto i suoi conti, gliene chiede ancora altri due, 7 milioni in totale che vengono a mancare alle risorse del nostro bilancio. C'è da pensare, vabbè, questo accade a tutti. No, non è, così, non è così, perché come vi ho detto qualcuno di soldi ne riprende, ne riprende anche tanti. Pensate che la vicina Pomezia, a fronte di 5 milioni e mezzo versati, riprende ben 8 milioni e 800 mila euro. E la situazione è analoga per la vicina L Aprilia, anche loro riprendono molto di più di quanto non siano stati eh, richiamati a versare. Perché tutto questo? Perché c'è una situazione che riguarda eh, sostanzialmente i nostri introiti IMU anomala al eh, catastro generale dello Stato risulta che il nostro è un paese che ha tantissime case, molte di più di quante non ne necessiti la popolazione, per cui eh, applicando quelli che sono i parametri base dell'Imu, cioè l'aliquota la, limitata al 4,6 per 1000 e l'aliquota base della Tasi limitata all'1 per 1000 Facendo i conti su questi parametri risulta appunto che ehm, il comune di Ardea non debba avere nulla, perché di risorse proprie ne ha già più che a sufficienza rispetto ad altri comuni che stanno in situazioni peggiori della nostra. Noi sappiamo che non è così. I motivi non li conosciamo con esattezza, ma quasi certamente si tratta di una negligenza nella gestione, soprattutto una negligenza nella capacità del comune di incassare i tributi. Specialmente per quanto riguarda eh, l'IMU che in questo caso è determinante per gli effetti che ha sul fondo di solidarietà. Ma sappiamo anche che per esempio per la TARI ci sono pesantissimi pesantissimi ritardi negli incassi. Dobbiamo incassare per la il servizio di spazzatura ha ancora circa 10 milioni, pensate. L'ultimo punto di cui voglio parlare riguarda i eh, residui attivi e i residui passivi. Anche la Corte dei Conti ci ha fatto un rilievo pesante su questo argomento. Cosa sono i residui? Sono sostanzialmente eh, quelle cifre che rimangono in sospeso perché no, o non è stato possibile acquisirle, in questo caso parliamo di residui attivi, o non è stato possibile spenderle eh, in pagamenti. In questo caso parliamo di residui passivi. Noi abbiamo tantissimi soldi, sia in termini di residui attivi che in termini di residui passivi. Gli attivi ammontano complessivamente, alla fine del 2013, a circa 48 milioni, mentre i passivi, ci aspetteremo una cifra più o meno identica, a ben 60 milioni ovvero dobbiamo dare ancora fuori 12 milioni in più rispetto a quelli che presumibilmente potrebbero entrare. Questi 12 milioni in più non saprei proprio da dove possono arrivare. Ma anche dei 48 che dovrebbero entrare c'è il fortissimo rischio che molti non entrino mai, perché si tratta di eh, crediti troppo vecchi, che eh, ogni anno che passa diventano inesigibili, come per esempio quelli dell'ICI. L'anno scorso abbiamo perso 2 milioni di credito ICI, proprio per questo motivo, perché erano più vecchi di 5 anni. Quest'anno probabilmente, ma lo scopriremo soltanto a fine anno a dicembre, quando ci sarà il bilancio di chiusura, ne perderemo eh, probabilmente 2 milioni e 8, sempre per l'ICI e chissà quanti altri di entrate che non ci saranno tagli dalla regione o soldi che non ci vengono più riconosciuti per i motivi più svariati di certo però le spese che abbiamo fatto restano quindi restano i nostri debiti diminuiscono le nostre entrate quindi se il comune quest'anno è in disavanzo in difficoltà l'anno prossimo sarà in una situazione drammatica anche perché a questa situazione a cui sto accennando inevitabilmente si andrà ad aggiungere anche il problema dei debiti fuori bilancio. Come sappiamo pochi giorni fa è stato discusso in Consiglio Comunale questo problema e sono stati elencati debiti per oltre 8 milioni di euro. 8 milioni che dovranno ancora essere analizzati in dettaglio e questo ha consentito al Comune di prendere un po' di tempo nei confronti della Corte dei Conti questo è stato un vantaggio per il Comune perché gli ha consentito di chiudere il bilancio preventivo 2013 senza prendere in considerazione questi debiti, ma si è solo rimandato un bobbone insomma, prima o poi dovremo affrontarlo, questi debiti andranno pagati, considerate poi che non sono neanche tutti, per esempio minimamente abbiamo preso in considerazione quanto ci potrebbe costare... Perdere la causa che ci è stata intentata dal Fiamma 2000, che ci chiede ben 8 milioni e 250 mila euro di danni per aver bloccato i lavori di ampliamento della installazione di stoccaggio del gas e di ancoraggio a mare tramite le boe galleggianti, oltre ad altre questioni che sono ancora in ballo, legate a questioni legali ed altro. Vorrei terminare con una frase un po', un, un, un po' diciamo, ironica per stemperare eh, questa atmosfera, ma un, onestamente non me la sento. La situazione è veramente brutta, brutta, brutta. Se questo è un bilancio di lacrime e sangue, quello del prossimo anno sarà un'emorragia un e basta. Questo comune è fallito, mi dispiace dirlo, ma perché amo questo territorio. Meglio sarebbe che lo mettessimo in vendita, questo comune. La nuova Florida la diamo a Pomerzia, Torsell Lorenzo ad Aprilia, la parte sud la diamo ad Anzio, la parte nord magari ad Albano, così ci fa finalmente questo benedetto termororizzatore. E la rocca è bella rocca, la rocca la tiriamo giù, almeno ci dimentichiamo per sempre di questo stramaledettissimo paese.